Creatore per eccellenza, emerso dalla massa liquida primordiale Nun, ora sei catapultato nelle geometriche forme della dimora del faraone di un'antica civiltà. All'esterno della piramide il sole calante porta gli astri sopra il tuo corpo, senza mai tramontare nella notte. Non saranno le entità ibride del pantheon egizio a indicarti tre livelli dove emergono maestosi scrigni e stupefacenti sepolcri. Rimani sereno. Le anime dei faraoni hanno trovato riposo nell'orientamento delle stelle, mentre le acque del Nilo evocano vita e abbondanza di piacere e benessere. Non puoi esimerti da una gradevole immersione. Il letto si inalza come una piramide nella cripta nessun arcano segreto. Sono i fumi e il caldo umido di un bagno nel vapore».